Ciao a tutti, oggi prepareremo il budino Nutella e panna, il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte, panna fresca, Nutella, uova, latte condensato e vanillina e per decorare granella di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna il latte le uova la vanillina il latte condensato e la nutella Ed azioniamo il bimbi per 10 minuti, 90 gradi, velocità 4. Il composto è pronto, versiamolo nei bicchierini. Mettiamolo in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il nostro budino dal frigo. Adesso lo decoreremo con granella di nocciole. Budino, nutella e panna.